Se mi fermo a pensare chi creò il cielo e il mare, il sole e la luna, le stelle del cielo, rimango estasiato di quanta bellezza c'è. Un pittore, scultore, un grande inventore, creò tutto questo. Con il solo verbo il più grande artista firmò il suo quadro così Io sono La tua gloria, mio Dio, duri per sempre, gioisca al Signore dell'opera sua, voglio cantare al Signore finché vi d'appro, che ti sia gradito il canto mio, questo canto di gioia.